Che come attirare nuovi talenti in agenzia e questo è il titolo della sessione formativa come ha preannunciato appunto da Paolo Leccese a cura di Maurizio Crepaldi OSM Management Eccomi qua sì. Ah però, qua, che sprint Buonasera, piacere Buonasera a tutti Qua abbiamo preso a calci i eh, microfoni Io non ho bisogno di sedermi eh, Grazie, è un piacere essere qua eh, Innanzitutto vediamo qua se è possibile alla regia mandare le slide eh, Buonasera eh, io mi chiamo Maurizio Crepaldi, sono un papà, un marito, sono il direttore marketing di OSM Real Estate e gestisco diverse attività in diversi settori. Eh, prevalentemente mi occupo di comunicazione, marketing, software, quindi un po' il mondo, possiamo dire, digital. Sono un appassionato di comunicazione generazionale. Mi piace come dialogano le persone di tutte le età e cerco di capire come funziona la comunicazione. Eh, nel mondo, eh, sono un'autodidatta e eh, quindi eh, cercherò di spiegare cose molto complesse in maniera molto semplice. Innanzitutto voglio partire con una domanda, chi di voi in agenzia cerca almeno un collaboratore? Benissimo, chi ne cerca almeno due? Accidenti, chi ne cerca almeno tre? Ecco così, ad occhio, non vado avanti. Come avete notato dall'accento Bergamo Alta, avete notato, eh, non vado avanti più di così perché ad occhio e croce, anche se avevo la luce un po' in faccia, 150-170 persone eh, pronte da inserire nelle nostre agenzie. Dove sono? Perché non le troviamo? Ora, in questi 30 minuti cercherò, dato il, il tempo ristretto, di stare anche un pochettino più breve cercherò di fare un breve assunto, diviso in due parti, statistica, quindi dei dati, e comunicazione, e dare un po' il mio punto di vista eh, su quali possono essere alcune attività che puoi mettere in campo per trovare nuovi collaboratori. Ora, dieci anni fa ho conosciuto Open Source Management. Io gestivo attività in altri settori. Eh, e un poco, diciamo, da cliente conosco questa realtà molto importante nella formazione italiana. E eh, uno dei fondatori, Paolo Ruggeri, all'apertura di un corso di formazione, dice questa frase. Il capitale umano genera il capitale economico. Io sono rimasto folgorato, perché ho pensato che stavo sbagliando tutti i miei investimenti, negli uffici, nel marketing, nel trovare nuovi clienti, e ho pensato subito, la cosa più importante che devo fare è attrarre i migliori talenti i migliori campioni per la mia organizzazione perché se attraggo o miglioro il capitale umano della mia attività significherà che anche la mia attività andrà meglio, migliorerà anche il capitale economico. Siete d'accordo con questa frase? Bene, ora vent'anni fa 4 milioni di imprese davano lavoro a circa 17 milioni di potenziali collaboratori residenti in Italia, compresi gli extracomunitari. No? A distanza di 20 anni, 4 milioni e mezzo di imprese, quindi mezzo milione di imprese in più, danno lavoro o vorrebbero dare lavoro solamente a 13 milioni di potenziali persone occupabili. Abbiamo un problema signori, mancano 3.8 milioni di persone occupabili in Italia. Non ci sono, non sono nate. E quindi questo è il primo grande dama, quando tu dici io non trovo i collaboratori, è vero, perché non ci sono. In più ci sono grossi gruppi o grosse aziende o dei brand molto forti che fagocitano tutto il capitale umano. Ora, per riuscire a risolvere, e questo è un problema perché ad esempio negli Stati Uniti American Airlines cancella il 4% dei voli quest'anno perché non ha chi scarica i bagagli, chi i bagagli. È McDonald's da 50 dollari se ti presenti al colloquio. Eh sì, eh. oppure ci sono, in Europa ci sono già, avete sentito parlare di sign on bond, Vieni a lavorare per me, intanto ti do 20.000, 25.000 dollari e poi inizi a lavorare. Quindi c'è una carenza di personale. Eh, la mia soluzione è che se tu vuoi espandere la tua agenzia, la prima cosa non devi perdere le persone che hai. Non mi sto riferendo agli scansafatiche, alle persone che proprio non vanno bene con te, con il tuo carattere, con la tua agenzia. Mi sto riferendo alle persone normali, cioè ai, ai collaboratori medi, le persone che collaborano con te. Non li devi perdere. Come si fa a non perdere collaboratori? Fai piani di incentivo, fai piani di carriera, eh, rendi il lavoro bello, rendi il lavoro piacevole. Una cosa che sembrerà banale, trattali bene. Io spesso che faccio tanta consulenza e vedo qualcuno che annuisce con la testa, testa, entro in alcune agenzie e vedo dei titolari di agenzia che i collaboratori non è che li trattano proprio così bene. Dato che c'è una grande possibilità di mercato, il collaboratore potrebbe decidere di andare via dalla tua agenzia ed andare da un'altra parte. Quindi innanzitutto non perdere quelli che hai. Trattali bene, cerca di rendere il lavoro molto piacevole. Secondo punto, mentre non perdi le persone che hai, trasforma la tua agenzia o te stesso, o la comunicazione della tua agenzia, in una calamita. Devi fare in modo da, di attrarre le migliori risorse umane presenti sul mercato, che generalmente, più sono brave, più rimangono sul mercato poco tempo. Siete d'accordo con me? Cioè, se un collaboratore, una persona è molto brava, quant'è che rimane sul mercato? Sette, otto minuti? Dopodiché trova un'occupazione. Quindi è importante essere presenti sempre come comunicazione nel mercato, nella ricerca e selezione del personale. Cosa significa? Che l'azienda è sempre in selezione. L'agenzia è sempre in selezione. Non, è, non va in selezione quando sono in urgenza. Perché la maggior parte delle volte, quando sei in urgenza, ti fai andare bene quello che ti arriva. È capitato solo a me? Eh? E la maggior parte delle volte ti prendi una gran sola. Invece devi essere sempre in selezione e fare in modo di intercettare le migliori risorse umane. Ora... Cosa sto dicendo? Semplicemente che l'attività di recruiting si sta sempre più avvicinando, e già Indeed lo diceva cinque anni fa, in un'attività di marketing. Cioè gli sforzi di marketing che devi fare come agenzia eh, devono comunque convertire anche nell'attività di reclutamento. Poi come titolare devi essere in grado di reclutare costantemente le persone, quindi la prima attività la devi fare tu. Il mio amico Winston Sinibaldi, che ha 10 agenzie sul lago di Garda, è molto bravo, a fare proprio questo. Non pensa, non posso avere le persone, non posso, è difficile trovare le persone. Quando incontra una persona che gli piace, che è entusiasta, fa di tutto per reclutarla. Dopo la forma e cerca di inserirla in una delle sue agenzie e avviarla. Quindi uno come titolare devi essere te sempre in selezione. Due, un poco di consigli eh, te li posso anche dare su quelle che sono, secondo me, attraverso le cose che ho provato, eh, le attività o gli strumenti migliori che ti portano persone. Allora, innanzitutto, in Italia ehm, vivono diverse generazioni. Generazione alfa, quelli i ragazzi molto piccoli, mio figlio che ha dieci anni, una generazione alfa non è occupabile, si chiama sfruttamento del lavoro minorile, purtroppo sì. Eh, la generazione Z, dai 10 ai 25 anni, molti ragazzi tra i 20 e i 25 anni sono davvero in gamba. I millennials, dai 26 ai 41 anni, persone, la maggior parte delle persone occupabili si trova in questa fascia qua. La generazione X... Eh, dai 42 ai 57 anni. Anche qui abbiamo delle persone occupabili che stanno cambiando attività, cambiando azienda. Ora, le persone, diciamo, migliori da reclutare sono la generazione Z, a parer mio, e anche la generazione Millennials. Cos'è che differenzia queste generazioni, signori? Che hanno ricevuto, in età adolescenziale, degli stimoli da strumenti che gli hanno fatto codificare un linguaggio. Come mio figlio di 10 anni adesso gioca a Fortnite, che è un videogioco, e codifica un linguaggio, perché questo strumento gli dà degli stimoli, e codifica un linguaggio che significa craftare, eh, buildare, usa dei termini che sono quasi incomprensibili, alcuni di noi hanno usato la cabina telefonica. È vero, le pagine gialle. Alcuni di noi hanno usato i 160 caratteri, col Nokia 3310. E, e quindi scrivevano NN per scrivere non, oppure scrivevano perché XKE. Ora, se tu scrivi a una generazione Z XKE, pensa che sei un boomer e ti fumi tutta la leadership in un secondo. È la verità. Quindi persone diverse, linguaggi diversi. C'è uno studio molto interessante, fatto da Randstad, di pochissime settimane fa, che ha intervistato i potenziali dipendenti delle le persone potenzialmente occupabili nei prossimi anni. Innanzitutto, eh, come primo dato, è emerso un'atmosfera di lavoro piacevole. Se hai un'agenzia brutta, dove dentro tutti sono arrabbiati, probabilmente eh, farai molta fatica a trovare nuovi collaboratori. Eh, seconda cosa, e questo vedi, ti serve anche a livello di comunicazione perché tu dovresti comunicare il tuo ambiente di lavoro all'esterno. Secondo punto, buon equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Terzo punto, retribuzione e benefit. Ora vi faccio vedere un poco quali sono le differenziazioni. La prima, la generazione Z vuole una bella atmosfera di lavoro. Quindi ragazzi giovani, la prima cosa che fanno è eh, poi vedremo nella seconda parte dell'intervento la comunicazione mettere il naso nei tuoi social network, nel tuo sito internet prima di candidarsi, e cercano di capire se l'atmosfera di lavoro è buona, se ti diverti oppure no. Pensate che eh, passano dalla, da una a, fino a cinque ore, nel 35-40% dei casi, a controllare i social network anche dei collaboratori del titolare prima di candidarsi. Quindi se tu metti i post sul COVID-19, sulla guerra e sull'aumento dell'energia, molto probabilmente sei poco attrattivo per queste persone, perché vogliono vedere invece un titolare di agenzia o una rete vendita che si diverte. Poi vogliono un percorso di carriera ben visibile da subito, man mano che andiamo avanti con l'età, quindi la generazione millennials e la generazione X, capite bene che queste sono persone che iniziano ad avere già dei figli e quindi hanno necessità di stare più vicino a casa. Hanno necessità di avere ben stabilito, dato che magari hanno anche degli impegni economici nei confronti della, uh, dei figli che vanno a scuola, dei mutui da pagare, della seconda casa al mare, hanno necessità di avere un chiaro uh, e reale punto sulla loro retribuzione e i benefit. E io ancora, molte volte, a fianco dei colleghi in agenzia, a fare dei colloqui di selezione che fanno degli appuntamenti con un ragazzo di 35-36 anni, e durante il colloquio gli dice, lui gli chiede, ma scusa, ma per i compensi? E quello dice, sì, vabbè, tu inizia, poi vediamo. Questa roba qua è proprio italiana, eh. Sì, vabbè, tu inizia, poi vediamo con i compensi. No, è importante, oggi come oggi, subito, dare la realtà di quanto sono eh, i compensi che il potenziale collaboratore troverà. Eh, attenzione, signori, la mia non vuole essere una conferenza eh, troppo dura, però la verità è che eh, noi abbiamo spesso, nella selezione del personale, abbiamo delle idee veramente virus. I ragazzi non c'hanno voglia di lavorare. Non è vero. Non è vero che i ragazzi non c'hanno voglia di lavorare. Eh, oppure... Eh, Prima mi dimostra e poi lo pago. Accidenti, è una cosa che non è che sia un'idea proprio corretta corretta. Ora io vi do degli sputi. quindi innanzitutto per attrarre talenti, la prima cosa che devi fare è non avere tu idee pessime in testa sulle persone e avere anche una sensazione di poter sviluppare il potenziale umano in altri individui. Se vuoi rimanere da solo e non ti piacciono le persone, questo intervento non fa per te. Eh, ok, andiamo avanti. Allora, adesso io, siccome ho i minuti un po' contatti e voglio andare in di fretta anche perché ci sarà un prossimo speaker, arrivo subito al sodo. Quindi, la, la prima parte, statistiche, ci sono meno persone. Brutta notizia. Adesso arrivano le belle notizie. Eh, io un poco, quando giro, mi piace la comunicazione e guardo i siti web o alcune piattaforme di recruiting, trovo questo genere di annunci da parte delle agenzie immobiliari. Dove c'è scritto, quei pochi mossi dalla determinazione, eh, quei pochi che cercano una strada, spero che non sia di qualcuno di voi questo annuncio, quei pochi che sanno incassare tanti no, quei pochi che amiano il dinamismo, non tornare mai a casa, non vedere i figli, quelli che giorno dopo giorno prendono schiaffi dai clienti e rimangono in piedi, quelli che hanno veramente voglia, ma che lavoro di merda è? Ma, signori, ecco, io non voglio generalizzare, perché generalizzare è una cosa brutta, però se andiamo a vedere veramente alcuni eh, annunci di reclutamento, 75% delle volte troviamo questo genere di annunci. Vieni a fare una vita di fatica brutta, eh, e poi ti paghiamo pure poco. Eh, ragazzi, e poi vi lamentate che non trovate le persone. Accidenti, eh, fatevi una domanda. Ora, le persone ci sono e io sono convinto che l'agente immobiliare invece è un lavoro bello, perché l'ho visto, ho tanti amici che lavorano nel settore, è un lavoro che ti permette di fare tante relazioni, è un lavoro divertente. Va comunicato. Bisogna comunicare questo, la parte bella, non la parte eh, brutta. I talenti vanno, eh, i campioni vanno eh, dove ci sono bei progetti, dove ci sono progetti entusiasmanti, dove ci sono progetti innovativi. Eh, pensate a tanti brand adesso che comunicano tante innovazioni, tanti ragazzi giovani vorrebbero andare a lavorare nelle aziende belle, innovative. Aziende, quindi questo è molto importante, che noi comunichiamo. Se vogliamo attrarre i migliori talenti, comunichiamo eh, il bello del lavoro. Queste sono le mie strategie. Cose molto semplici, applicabili a ogni livello. Che tu hai un'agenzia con tre persone, o okay, che hai un'agenzia molto strutturata con tante persone. Primo punto, devi avere un sito, se sei molto strutturato, oppure una bella pagina carriere, se sei un po' più, più piccolino, una pagina lavoro con noi fatta bene. Nel sito web, la pagina carriere, quindi la pagina jobs, se sei strutturato devi avere un sito jobs, eh, dove c'è dentro tutto i piani di carriera, i video delle persone, se sei piccolino non puoi avere una pagina carriera che abbia solamente gli annunci delle posizioni. Ma devi mettere le foto, devi far vedere il team con cui lavorerà, eh, devi mettere eh, non solo annunci, devi mettere una gallery, devi far vedere com'è l'azienda, devi far vedere com'è l'agenzia, devi mettere insomma contenuti variegati. Un'altra cosa, devi mettere la possibilità nel sito carriere o nella pagina lavora con noi, la possibilità di avere un contatto veloce. Nome, cognome, numero di telefono, mail. E quel contatto là, ecco, qua un esempio. Andate a vedervi il sito SM Real Estate, ci sono i video dei ragazzi che parlano, c'è il piano di carriera. Tutto in una paginetta. Il contatto, cioè il CV, la persona che si candida, va trattata come un lead. Sapete tutti cos'è un lead? Chi, chi non sa cos'è un lead? Ok, bene. Questo è molto importante, che se fate così un libro. Adesso sapete che ogni candidatura va trattata idealmente come se fosse la migliore acquisizione della vostra vita. Perché Maurizio? Perché questa persona, se non viene risposta, in qualche modo, eh, non si candiderà mai più con voi. E poi, generalmente, questa persona ha una famiglia, ha dei parenti, eh, ha degli amici, che hanno una casa che comunque potrebbe, nel futuro, lavorare nel settore immobiliare. Quindi il fatto che tu non rispondi a un potenziale candidato ti mette in cattiva luce nei confronti di una persona che ha fatto una manifestazione di interesse nei confronti della tua agenzia. È un lavoro impegnativo? Sì. Dipende da quanti CV ricevi, da quante candidature o contatti ricevi. Eh, generalmente, quando ne arrivi, dovresti prenderti del tempo, schedulato in agenda, per ricontattarvi, anche brevemente. Grazie, ho visto che ti sei candidato, verificherò il tuo CV, proseguiremo nel nostro, ognuno poi ha il suo processo di selezione, proseguiremo nel nostro processo di selezione, grazie per, averti, eh, per esserti candidato. Seconda cosa, social network. La maggior parte delle persone, immagino che le persone presenti in questa stanza, chi su LinkedIn, chi su Facebook, eh, chi su Instagram, e forse qualcuno anche su TikTok, eccolo là, hai visto che c'è? Eh, siamo sui social network, è l'epoca dei social network, quindi, essere presenti sui social network è fondamentale. Come devi essere presente sui social network? Con i video. Lo strumento migliore in assoluto per essere presente sui social network è i video. Idealmente, anche qua, devi sui social network far vedere persone, i tuoi collaboratori, te. Devi parlare dei tuoi valori, della tua mission, di che cosa ti motiva, di che cosa ti accende. Non puoi parlare solamente di immobili. O oh, per Diana, non voglio generalizzare di nuovo, ma la pagina social dell'agenzia, la maggior parte delle volte, c'è l'immagine del della sala con scritto venduto. Eh, qualcuno ride perché sa che è così, no? Eh, venduto in sette giorni. Dio, e la maggior parte delle volte trovi questo tipo di comunicazione. Social, I social network nascono per le interazioni non nascono principalmente per il business, quindi devi far vedere gli esseri umani, le persone. In un mondo, come dicevano prima anche, eh, parlando di, di digitalizzazione, in un mondo che diventa sempre più digitale, dobbiamo tornare a essere esseri umani. Quindi utilizziamo gli strumenti digitali per far vedere la nostra umanità. Ora, volevo far vedere un piccolo video regia eh, che eh, sono alcuni dei nostri collaboratori più giovani, che sono stati ripresi e intervistati e parlano eh, dell'attività di consulenza con la OSM Real Estate. Regia c'è? Via OSM Real Estate è la più grande occasione della tua vita. OSM Real Estate per me è stata una delle più grandi opportunità della mia vita. Per me OSM Real Estate è una casa, una famiglia, dove più che lavorare rincorro i miei sogni. OSM Real Estate è un'azienda che si occupa di gestire gli agenti immobiliari, quindi di far crescere il settore immobiliare, perché crediamo che sia un settore veramente meraviglioso per il nostro mercato. È l'occasione che tutt'oggi mi permette di ottenere grandi obiettivi personali e professionali. Perché all'interno di OSM Real Estate, Puoi realizzare i tuoi sogni Per diventare la miglior versione di te stesso che puoi trovare La nostra grande missione è quella di aiutare le agenzie immobiliari a crescere e a svilupparsi e a poter diventare delle aziende che collaborano tra di loro Di Rendere il settore immobiliare uno dei pilastri dell'economia italiana Quando sono entrato in un real estate ho trovato persone che si fidavano di me Ho trovato una famiglia, ho trovato dei campioni ho trovato la strada per diventare io stesso un campione. Puoi trovare tutta l'energia di cui hai bisogno per raggiungere ciò che desideri. Devi assolutamente unirti a noi, perché qui puoi trovare la possibilità di crescere come non hai mai pensato fosse possibile. Qui è un po' il paese dei balocchi. Trovi quello che ti permette di esprimere veramente il tuo potenziale. Un gruppo di persone che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e che cospirerà insieme a te nel raggiungimento dei tuoi sogni. E lavorare con noi è una grande opportunità, perché puoi crescere fino a quando tu lo desideri. Sono Rami. Sono Lorenzo. Sono Martina. Sono la CEO di OSM Real Estate. Venite a lavorare con noi perché... La tua carriera è qui che ti aspetta. Puoi trovare veramente la possibilità di diventare il numero uno. Non lavorerete nemmeno un giorno della vostra vita. Dobbiamo cambiare il mondo, andiamo. Bene, e questo è un esempio. Un esempio di video che tu puoi promuovere sui... Vi è piaciuto? Facciamo un applauso OSM Real Estate. Benissimo. Un esempio di comunicazione che puoi mandare fuori eh, dove parlano dei ragazzi. Noi siamo molto fortunati perché nella nostra scuola ci sono dei ragazzi che chiedendogli che cosa vi piace del vostro lavoro, ci hanno detto che abbiamo un bel piano di carriera, che l'ambiente è bello. Guarda caso le cose che nel sondaggio eh, poi altri collaboratori vogliono, vogliono trovare. Eh, le riprese sono nella nostra business school di Bologna. Eh, I video perché? Perché il cervello eh, come quando guidi la macchina con grande velocità, il cervello è più attento, la faccio semplice. Hai più attenzione sulle immagini video, piuttosto che sugli annunci e sulle fotografie. Quindi devi usare come strumento migliore quello. Una volta che tu hai creato il tuo sito carriere, la tua pagina lavora con noi, e hai un po' di contenuti carini, video piuttosto che delle immagini interessanti, le devi sponsorizzare tutto l'anno attraverso i canali a pagamento, quindi le Facebook Ads, le Google Ads e il marketing più tradizionale. Okay? Eh, ora, eh, queste attività poi vanno misurate. Dirai Maurizio, fare un sito carriere piuttosto che fare dei video è un'attività molto costosa, soprattutto se non mi porta nuovi clienti. Però se, misurando, ti rendi conto che porta nuovi collaboratori, e questi nuovi collaboratori, generalmente, dopo che sono stati avviati, portano incarichi, eh, è un buon investimento. Eh, io molte volte faccio questa domanda. Quanto saresti disposto a investire prima di trovare il collaboratore ideale? Non dopo che l'hai trovato, prima. E molte persone mi dicono 300, 3.000, eh, 10.000 euro. E poi io dico, ma quanto vale un venditore per te? La media nazionale è 65 euro il primo anno. che significa che lui tiene il 30%, il 70% lo tieni tu e tu saresti disposto a investire 300 euro per trovarlo. Non tornano i conti. È il miglior investimento che puoi fare sulle persone. Eh, per concludere, quando tu promuovi, quindi fai outflow, fai un flusso uscente di persone, di eh, messaggio, ti ritorna un flusso entrante. Ti ritornano tanti cv, se prima ti arrivavano quattro candidature all'anno facendo queste attività, probabilmente te ne arrivano 40 al giorno. Ora, qual è la soluzione migliore per essere veloci? Usare delle analisi attitudinali. Chi in sala utilizza già delle analisi attitudinali? Benissimo, uno su 150. Siamo nel 2023, signori. Devi avere uno strumento scientifico, oggettivo, testato, che ti permetta di sapere prima quali sono le caratteristiche della persona che andrai a inserire. Questo è un esempio, una delle nostre analisi attitudinali. Ce ne sono tantissime nel mercato. Non è detto che devi comprare quelle della OSM che sono le migliori. Comprane altre. L'importante è che nel 2023 non ti affidi solamente al tuo naso, che qualche volta ci prendi e qualche volta sbagli. Un'analisi attitudinale ti permette in maniera scientifica di sapere qual è il suo livello di organizzazione, quali sono le sue attitudini, qual è la sua motivazione, quali sono i suoi principi. Sa cos'è la meritocrazia oppure al tatuaggio del partito. Eh, sa, ha un'abilità commerciale, perché vedete, in base anche al ruolo che, in cui lo devo inserire, devo sapere in anticipo se lui è il chi giusto per quel ruolo. Quindi, nel 2023, produci un grande flusso in entrata di candidature, utilizza un, un sistema scientifico per selezionare al meglio le persone, dopodiché, infine, credi nel potenziale degli altri? Questa è la grande domanda. Perché anche un punto di partenza un po' sfavorevole, come potrebbe essere questa persona, in realtà, se tu ci credi davvero, potrebbe essere un grande talento. Credi nel tuo potenziale. Se credi nel tuo potenziale, puoi credere nel potenziale di un altro essere umano. Quindi il mio ultimo messaggio è, è attrai tante persone, ma dopodiché, cre credi nel potenziale alt degli altri. Ci sono tanti ragazzi di grande potenziale eh, disponibili nella nostra società che possono aiutarti a costruire una grande agenzia. Non solo per il business, eh ma anche per tornare a farti un po' sognare, no? a farti guardare al futuro. Grazie mille.